Zombie Apocalypse Ciao ragazzi, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video di skincare. Ovvero non proprio skincare. Come faccio la mia skincare? E da dove incomincio? Allora, incomincio con questa cancellare della Garnier. Che tra l'altro è molto buona. E, ed è un formato a 400 ml come voi, potete, come voi potete vedere dal video mi piace ed è molto buona e comunque niente mi scusate stavo leggendo un commento che mi era arrivato perché prima ho pubblicato appena un video poco fa andatelo a vedere perché il vlog che ho mentre rifaccio il letto comunque niente se sì, ve vedete ah ehm, vi dicevo quindi questa a è la mia prefe ovvero la mia preferita non so se si era capito però penso in sì eh, la uso con dei dischetti struccanti della garnier e eh, mi stra piace stra buona non c'è che dire questa eh, vabbè tra un po' con la manca di comprare questa è il viso occhio e senza risciacquo vabbè tanto ormai la conoscete tutti inoltre che ve la presento detergente idrata e strucca poi per tutti i tipi di pelle sensibili ovviamente per tutti i tipi di pelle no ho sbagliato già in partenza per pelli sensibili tutto in una strucca vabbè io faccio anche vado anche con questo qui latte detergente acqua, le rose, latte, detergente pelle insensibili perché la pelle è molto sensibile con l'estratto di rosa antica ah una cosa per chi non piace la rosa antica ragazze ve la sconsiglio totalmente perché la potreste odiare o ve la potreste potrebbe non lo so magari voi siete, siete allergi che non ne ho idea comunque vi, vi consiglio di o cercare un dermatologo se non vi interessano questi tipi di cose qua Potete andare su quello che sentite voi sulla vostra pelle, che vi, che vi va di più a voi, perché io non voglio mettermi a vostro rischio e pericolo, che vi possa dare fastidio qualsiasi prodotto mettiate. Cioè, io vi consiglio un, un consiglio sull'esperto, perché non, non è che non sono esperta, però secondo la mia onesta opinione questi prodotti per me mi piacciono e fanno per me. Poi ogni recensione soggettiva, non prendete mai però oro colato quello che si vede su, ovvero su, um, qua su Youtube, perché nulla è sempre buono e nulla fa bene sempre, quindi non date mai retta a chi vi dice questo fa per voi, questo fa per voi, no, dovete seguire quello che vi, vi dice il vostro cuore e la vostra mente, non fate mai a casaccio vostro, comunque niente, vi dicevo, troppo questa perla di saggezza che non so se, di saggezza o meno però io vi ho avvertito non prendete mai cose a casaccio se non sapete se vi trovate bene o meno chiedete sempre il parere di un, un, un esperto ovviamente come giusto che sia bisocchi e labbra senza risciacquo, senza profumo e poliurgenico senza resi, zero residui tematologicamente orfatologicamente testata ok con questo mi ci trovo bene quindi top Scusate il lungo, il lungo riassunto che vi ho fatto Per dirvi che semplicemente È bene rivolgersi sempre, rivolgersi sempre a un esperto Ma è la verità Poi appunto Questi sono Allora io se non passo dal VC Passo dal, da questa crema qua Che mi sta facendo un botto E la sto anche terminando Aspettate ve li faccio vedere eh. Sto facendo confusione Ma le censure le faccio così comunque vedete che la sto terminando quasi sono quasi gli sgoccioli poi e poi un attimo solo anche di questa la sto quasi terminando non ce ne sta quasi più ma ancora ce ne vuole a finirla vedete ce ne vuole a finirla però mi piace e queste di questo invece di riuscirà veramente de, delizioso e verba delizioso si ciao come bello delicato e molto Mm, mm, non so non voglio dire larvato delicato solo quello profumo delicato e non troppo stucchevole anzi per niente stucchevole molto buono questo ce n'è 50 ml di prodotto per 12 mesi di pao vi sono top questa era invece di sempre stessa cosa no aspettate se no 8 mesi Vado bene si sì, 8 mesi di 8 mesi di pau, ragazzi top anche questa 50 ml vedete? già e di vetro questa comunque 50 50 top tu dire che mi piacciono mi piace morire poi si stendono bene ragazzi questa è, eh, sia questa che quell'altra sia questa che questa hanno una buona texture mi piacciono davvero tanto poi è così coccolosa, molto coccolosa queste due creme, mi piace davvero tanto. Allora l'altra mi fa sudare un casino e eh, come devo dire mi suda molto la, il viso, non so perché boh. Ho provato ad usarla in migliaia e migliaia di modi, nisba, niente. Quindi non lo so, dovrò usarla quando non sono truccata, che o resto in casa o vado a fare una passeggiata anche senza essere truccata, non lo so, perché sudo io, io metto questa crema, metto il trucco e sudo e mi sudo tutta metto questa e altre tante. allora quando, parta, quando vado a fare la passeggiata non me la devo mettere è sudo come un maiale ragazze c'è poco da fare, sudo, sudo anche questa qua, eh, non è appiccicosa però sudo sarà sì, che sta cominciando a fare delle giornate comunque in combo con quella crema lì, con questa qua io utilizzo queste due allora uno è come dicevo The Witch posizioni posizione di bellezza Caterina utilizzo il tonico, il tonico, latte detergente che sono quasi gli sgoccioli e questo è stato un occhio della testa, non mi ricordo più manco quanto che mal di testa mi sta venendo pure dunque <ride> 200 ml di prodotto e questo idam, 200 mm di prodotto questo è un latte detergente appunto minerale micellare minerale si sì. c'è scritto così vi giuro <ride> latte detergente con micellare minerale micellare si sì. bisocchi senza risciacquo, detergente strucca idrata e, e dona comfort top perché è vero la verità fa il suo bel, eh, il, bel il suo bel lavoro di, di mantiene quello che dice è la verità e mi piace tanto non brucia per l'amor di dio perché non brucia e quindi fenomenale APS ps se sentite rumori sottofondo è eh, un cane che avevo tanti cani qua a casa quindi fanno un rumore assurdo della madonna ma che me ne frega ma non me ne frega di meno io faccio il video a prescindere poi questo è un tonico è lo stesso allora facciamo presente questo qua la terza gente non brucia perché lo apre o con un dischetto struccante o con le, mani, ma con le mani pulite però igienizzate, lavate, insaponate per bene e risciacquate più volte perché non mi fido ragazze a usare questo se non ho un dischetto sono le mani perfettamente igienizzate guai ragazze, guai! tutte siete storte oh. poi um, che dire? Ciao, um, questo vi stavo dicendo pur termale, quest'acqua termale che poi non è proprio termale ma è un tonico, perfezionatore, elimina i residui di trucco e impurità per pelli sensibili, ok? Scusate ma ho fatto merenda, quindi mi viene una cosa dopo l'altra, un fastidio dopo l'altro. Va bene lasciamo vedere, metterò musica per sentirsi i rumori inquietanti del mio stomaco. E sto dicendo che ci posso fare Sto digerendo Però vabbè Allora ehm, Rimuovi il trucco elimina i residui del trucco Si sì, è impurità Questo l'ho già detto E quindi Con l'acqua termale di viscita è stato... E poi qua cosa c'è Boh Perfezione la detersione Eliminando residui di trucco E le impurità la pelle pulita e fresca, acqua termale di visci per pelle sensibile sotto controllo, dermatologica Ma riuscirò a leggere almeno una parolina dermatologicamente testato, mamma mia, ipoallergenico senza alco applicare, <ride> applicare con un aiuto di un battupolo di cotone appunto come vi dicevo oggi sarà una confusione questo video non vi dico e poi senza alco applicare con un aiuto di un battupolo di cotone appunto non risciacquare, infatti questo non lo risciacquo mai ragazze perché questo mi aiuta che è una cosa perfetta, bellissima troppo top troppo veramente top, topissimo profumazione non so di, per niente d'alcol ma mi, mi sembra di sì, ma non importa, dici senza alcol, mm, un po' di alcol io ce lo vedo sinceramente. Poi non mi dite è vero perché. Caterì, devi c'è posizione di bellezza, posizione di bellezza. Se vuol dire che qua non c'è alcol o ce n'è, per me io lo vedo, poi non lo so. Comunque sì, ci sento un po' di alcol, non so perché. Poi, non abbiamo ancora finito. Questo io lo utilizzo quando mi voglio fare doppia detersione, che poi secondo me questa doppia detersione, questa doppia detersione è una cosa che va di moda, però io vabbè, la rifaccio anche per sentirmi bella pulita e bella uff, risucchiata la pelle dal sporco. <ride> eh, cosa vuol dire? Che mi sento, voglio sentire la pelle bella pulita, bella detersa, igienizzata come il mio viso, le mie mani, tutto ciò che riguarda insomma, la cura del, del proprio corpo. Allora, questa qua, deteggia, idrata la pelle, formula genica anti arrossamenti, ed è vero, non mi lascia per niente arrossata, quindi straordinariamente buona, top. Che dire, ve la consiglio, se, no, se, se solo se vi va, se non amate la rosa, no. Se invece vi piace la rosa e volete sentire l'odore del rosa nel vostro viso, e soprattutto sul vostro naso, nelle vostre narici, vabbè allora potete andare sul sicuro se no non lo so ragazze vedete voi chiedete anche il parere come vi ho detto prima il parere di un esperto perché lo so che non c'entra niente quello che dico però ve lo dico per voi non voglio alzo le mani mettere le mani avanti che non mi dite ah ma questa è colpa tua se ho avuto questo e quell'altro no comprate solo cose se, che, che vi sentiate solamente sicure o sicuri, non voglio che poi venite sotto i commenti a dire io ho comprato questo prodotto grazie a te e mi sono trovata di cacca. E eh, ma io vi ho avvertito: comprate cose sono il soprano di un esperto. Io non è che sono esperta, faccio recensioni per dirvi la mia persona, come ci sono son trovata io. Ma non è che voi dovete, ribadisco il concetto comprare solo perché ve l'ho detto io, io vi ho fatto la mia opinione, poi siete liberi di fare quello che volete, basta che però non venite sotto i commenti a dirmi, ma perché me l'hai fatto comprare, io non vi ho fatto comprare niente, io vi ho solamente detto quel, come mi ci trovo, null'altro, stop, <ride> ve lo dico perché mi fa piacere informarmi delle mie situazioni inerente a come mi ci trovo con i prodotti, altro niente, vi ho detto tutto lì, io ho fatto solo la mia piena opinione ed esperienza su un prodotto, lo so che l'avete capito ma eh, per chi magari mi diceva ma perché mi hai fatto comprare questo, ti ho avvertito, vai, dal, vai a informarti da un esperto, tutto lì, o da un'esperta non lo so, dipende da chi vuoi andare, comunque non dipende da chi vuoi andare, ah. Ah, mia, ah, mia, aiuto vabbè si sì, avete capito andate per esempio da chi si intende di skin care di queste cose qua per la cura del viso della persona tutto lì comunque questo mi è piaciuto questa modalità d'uso applicare sul viso e occhio collo anche perché anche il collo non va tralasciato sappiate no? ma va collo che col te con le dita e con un batufolino di cotone che okay. rimuove utilizzando mm, utilizzando cotone o acqua pulita si sì, sul cotone o acqua pulita per risultare ottimali utilizzare anche il tonico e la crema viso acqua alle rose vabbè io utilizzo la crema e ciao buona lì ma il tonico non l'ho comprato perché ragazze se non mi partono 100 euro e non mi va li potrei anche comprare ma non compro tutto in un giorno ragazze compro una cosa alla volta e buonanotte lì Comunque ci, mi è piaciuto e eh, eh, a chi ne interessa ve lo consiglio, ma ovviamente ascoltate bene quello che vi ho detto all'inizio, perché poi non voglio che mi, mi venne, venite sotto i commenti a dirmi che io ho sbagliato di queste cose. Per favore ascoltate veramente il parere di un'esperta, che ho traumatologa, dermatologo, come volete voi, dottore di base, non lo so, che volete voi, poi cos'altro? Cosa, cosa da far dimostrare? Questo qua, che ho mh, ancora da recensirvi, ovvero, da dirvi la verità, scrub molto buono, efficace e scrub molto eh, delicatamente, non è per niente pesante, non ti fa la, mh, insomma, non ti scalta pietra come si può dire, non ti scalta, vabbè, insomma, non ti graffio la pelle, in poche parole, in poche parole sì, con scorzo d'arancia, granuli di pomice, con estratti di fiori di, di ciliegio, scusate, fiori di ciliegio giapponese e foglie di papaya, deteczione profonda e delicata, dermatologicamente testato. Questo l'ho preso ragazzi mia mi fiori di magnolia All'eurospin quindi top. Mi sta piacendo un casino, 150 grammi, sì. <ride> 150 mm di prodotto che grammi che sto comunque 12 mesi di Pau top allucinante ancora sono qua vedete che sono non ho iniziato del tutto però devo iniziare, l'altro non so ve l'ho messo forse, ah sì l'altro l'ho finito quindi ciao, non lo vedrete nei prodotti finiti perché mi sono dimenticata di recensirvelo, però ve lo recensisco qua e vi dico che sia su tutto il resto del corpo, perché lo uso anche sul corpo non solo sul viso non ho voglia di prendere altri prodotti per il corpo quindi prendo questo e mi trovo non bene, di più benissimo, ma anche qui vi dico la stessa cosa, come per quest'altro prodotto Nivea Livia Clean Deeper, gel scrub quotidiano, e combatte e previene le imperfezioni, leviga, anti, antibatterico, sì, senza microplastiche. E vabbè, questo vi dicevo, questo qua è molto buono, scruba molto bene il viso, ma ne uso una piccola quantità, una noce così quanto il mio dito, questo qua, sì. Mi scavo per il viso, io allora illuminisco per bene tutto il viso, poi applico bene bene questo, una noce o anche due, quello che volete voi, basta che però mi ascoltate quando vi ho detto qualcosa lì all'inizio del, all del video, e senza microplastiche, e vabbè questo si sa, vabbè, importante, e combatte e previene le imperfezioni, allora, qui combatte e previene le imperfezioni è una parolona. Perché io ancora non ho visto nessun risultato, sarà buono tutto quello che volete, però vi dico la verità, preferisco un prodotto che mm, mi dà un po' di vabbè, eh, sì, lo so, questo è più delicato ed è vero, ma questo ha dei grandi che per carità di dio, mi piace ma preferisco questo, questo qua, di fior di Magnolia, a questo perché questo ci sto un anno intero prima che vado via tutti i granuli, di, gli granuli di, di dello scrub quindi non è bocciato ma lo devo riprovare e riprovare finché non mi stufo perché se deve eh, scartavetrarmi la faccia anche no lo uso per i piedi e li faccio prima già quindi bocciato non bocciato però mi aspettavo quanto questo qua della, della Eurospin però è vero che se io scelgo una cosa per fare più un, una cosa meccanica meccanica come si può dire una cosa de, del genere cosa vuol dire allora cosa voglio dire voglio dire che se devo fare uno scrub anzi azionare, applicare uno scrub che mi aziona in maniera troppo aggressiva già parto che, che sia colpa mia perché anche lì ho preso una cosa che sembrava delicato quanto quello dell'Eurospin e in realtà NISBA non è delicato per niente quindi lo utilizzerò per i piedi alla fine perché per, le, per la faccia no nah, no no no non ci siamo per niente ragazze non, non mi ha fatto impazzire dai quanti ce n'è di cose 150 mila di prodotto per un po' di 12 mesi? no no no no no per carità ragazzi questo se lo vedete provatelo ma anche lì ascoltate chi che si intende di questa roba non perché io non me ne intendo però ho preso un prodotto per, er per errore che per carità anche no ma questo è approvatissimo da me mi è piaciuto un botto bene ragazzi sono rimasta fino a 19 minuti di video anche qui e se sto video vi è piaciuto adesso tra poco vado a mettere tutti questi prodotti che vi ho eh, fatto vedere eh, recensito e anche detto la mia onesto opinione sì che si può chiamare onesto opinione non lo so però spero che tuttavia di aver fatto compagnia questo video e anche perché no eh, di avervi rilassato e che ne so magari avete preso un una, un caffè o anche un tè una camilla che ne so quello che volete voi o se stavate di fronte alla televisione non lo so ragazze mie o anche perché no se siete di fronte che ne so in un bar dove a voi, basta che però vi abbia fatto compagnia e se no fosse così alla buon'ora vi aspetto in un altro video più corto quindi se vi ricordo metterò il link del prossimo video questa qua sotto cioè scusate ma ogni volta c'è questa cosa qua che mi dà fastidio allora si sì, altri commenti arrivano dopo vi leggo tranquille si sì, c'è il signorzio qua perché signozzo o oh, non lo so cosa sia meglio non lo dico perché su youtube perché altrimenti rischio di essere volgare e questo non mi interessa di stare volgare comunque a parte gli scherzi delle della maleducata che sono io ogni tanto perdonatemi per le deficienza che sono per la deficienza che sono io. ho deficienza deficiente ma i dettagli, <ride> allora, benvenute le deficienti. Va bene, comment, no, comment, parlo di me, ovviamente. Non parlo di altro nessuno. Altre le mani, allora dunque. Eh, io vi saluto adesso, non metto né like né nulla di nulla, nel senso che non vi dico di mettere né like né commento, fate tutto a vostro piacimento. Basta che non insultate sotto i miei video. Perché se no. Cosa? Vi cancello tutto lì e vi blocco. Perché da qui in avanti mi si tocca fare così se qualcuno comincia a rompere le balls, Mi ho visto da parecchi di canali dove sono stati insultati e umiliati, a questa cosa non mi va. Comunque ciao ciao ci vediamo al prossimo video ehm, non lo so video vlog che criticcio quello che è o video anche sulle mie palette o tag si vedrà metto tutto appunto il link del video che vi metterò dopo di questo ciao ciao ragazzi a un bacio